Buonasera a tutti, siamo qua in compagnia del dottor Montanari che ieri sera era in televisione a un programma piuttosto closed e non open come vorrebbero loro farci credere e il tema trattato, anzi il tema censurato è il tema dei vaccini a questo punto abbiamo deciso di chiedere eh, al dottore di dire la sua senza interruzioni, quindi adesso io non, non parlerò più lascio la parola al dottore, prego Dica quello che vuole. Sì, ieri sera è stata una cosa abbastanza buffa, tutto sommato, e questi signori non hanno nemmeno capito che eh, si stavano tirando la zappa sui piedi, perché poi la gente non è così stupida come, come si potrebbe credere, o come loro volevano credere. Allora, prima di tutto io vorrei chiarire la mia posizione personale. Io di mestiere purtroppo, faccio lo scienziato. Fa, eh, piccolo o grande, non ha importanza, non ha importanza se io sono da premio Nobel, come presumo io, o se sono da laboratorietto eh, di periferia, come mi hanno detto ieri. Eh, lo scienziato non può permettersi di avere delle opinioni, eh, lo scienziato deve pensare e, e, e, e giudicare solo con i fatti. E i fatti secondo cui giudica uno scienziato di buon livello, sono i fatti suoi, cioè non quelli che ha letto su un libro, su internet, su una rivista, ma quelli che ha visto nel suo laboratorio con indagini che ha fatto lui stesso, perché altrimenti non ce ne frega niente, perché tutti possiamo andare a leggere su internet e non ci interessa che uno scienziato ci ripeta quello che abbiamo già detto. La possibilità di vedere su internet, di leggere su una rivista, di leggere il libro. Lo scienziato diventa interessante quando parla di cose sue, tanto che quando si va nei congressi americani nessuno si permette di eh, riportare cose altrui perché verrebbe cacciato a pedate, si parla di cose proprie, cosa che non è stata fatta ieri sera perché purtroppo io ieri sera sono stato eh, messo di fianco a una persona, una certa professoressa. Susanna Esposito, che ahimè non sapeva di che cosa stesse parlando. Questa Susanna Esposito era convinta che bastasse fare migliaia di iniezioni nel sedere o nel braccio di un bambino per diventare uno scienziato, senza rendersi conto che uno scimpanzé accuratamente addomesticato può fare esattamente la stessa cosa. Quindi qui non è uno scienziato, ma una macchinetta da vaccini. Eh, quando io ho tentato di farle di, di chiedere se avesse mai analizzato un vaccino, quella ha cominciato a strepitare e quindi non è stato più possibile parlare. Allora, chiariamo la mia posizione. Io faccio di mestiere lo scienziato, che è un mestiere bruttissimo, ma faccio quello, purtroppo la, la, la, la sorte ha voluto questo. Quindi io non ho opinioni, io sono assolutamente contrario a chi vaccinerebbe anche il canarino e il sofà di casa sua, ma sono altrettanto contrario a chi attribuisce ai vaccini tutti i mali del mondo, dal terremoto di Messina del 1908 ai giorni nostri. Sono fasulle tutte e due le posizioni. Io voglio chiarezza e stranamente, questa chiarezza non me la dà nessuno. Non me la dà chi vaccinerebbe anche il canarino e il sofà, perché c'è un giro di quattrini enorme, enorme. Non me la dà invece chi eh, attribuisce a tutte, tutte le, tutti i mali del mondo al vaccino, perché pur in misura infinitamente inferiore, anche lì ci sono ahimè, dei medici che lucrano, lucrano perché ordinano o, o suggeriscono delle diete particolari a, a, a dei bambini, li seguono, in una maniera che secondo me di scientifico non ha niente però li seguono e si fanno dare dei quattrini quindi hanno tutto l'interesse a che questo stato di incertezza si perpetui tant'è vero che quando io due anni fa sono andato a un congresso a Padova in cui c'era anche parecchia gente che era organizzato da degli antivaccinisti sono stato insultato a sangue me ne hanno dette di tutti i colori, perché io semplicemente mi sono permesso di dire che c'erano delle mamme che dicevano delle fesserie, attribuendo le malattie dei loro figli ai vaccini, quando era chiaro che i vaccini non c'entravano niente. Allora Queste mamme mi dicevano che la scienza non vale niente, eh, conta quello che tu senti sulla pelle. Una, una cosa che più idiota non potrebbe essere, perché purtroppo la scienza non funziona così. La scienza funziona in quello che uno vede nei laboratori, che uno vede quando fa il chirurgo e apre un paziente, uno vede con dei metodi scientifici. La mamma non conta nulla, quindi qui le mamme sono veramente una iattura, sono una rovina. Questo non sono stato io il primo a dirlo, lo diceva già Platone, nel IV secolo, V secolo avanti Cristo, chi abbia letto La Repubblica, io l'ho fatto, troverà che i bambini debbono essere tolti dalle mamme perché le mamme sono una rovina. Quando poi si mettono a fare le scienziate, come è successo ieri a questa terribile trasmissione di, di, di Italia 1, quando c'era una mamma di Cesena che poveretta faceva appena, eh, eravamo di fronte a delle sciocchezze che non stavano in cielo io non sto né da una parte né dall'altra, però è corretto che quando io mi incontro con qualcuno che sta o di qua o di là, io ponga delle domande e abbia diritto ad avere delle risposte, non delle grida, non degli strepiti, non degli insulti. Allora, noi abbiamo analizzato 28 vaccini. Qualcuno l'abbiamo analizzato in un solo esemplare, qualcuno in due, qualcuno in cinque, qualcuno addirittura l'abbiamo analizzato negli anni, come abbiamo fatto con certi vaccini antinfluenzali, perché il vaccino antinfluenzale conserva lo stesso nome, ma è leggermente diverso da anno in anno perché, contiene, perché è contro un ceppo di influenza diverso. Quindi diciamo che lo stesso vaccino l'abbiamo analizzato un anno, un anno dopo, un anno dopo. 28 vaccini, di cui 27 per uso umano e uno per uso veterinario, che si chiama Feligen. I 27 vaccini per uso umano li abbiamo trovati tutti, tutti, pieni di ferraglia. Ferraglia vuol dire micro e nanoparticelle, cioè particelle da qualche micron fino a qualche frazione di micron di cioè ferro, cromo e nickel, di piombo, di tungsteno, di titanio, di antimonio, di leghe fatte da queste, da queste sostanze dentro al vaccino. Alcuni avevano anche delle forme molto belle, sembravano proprio dei frammenti di, di, di, di, di, di, eh, di fonderia, sembravano, ed erano dentro questi vaccini. Ora, è innegabile che ci fossero. Io li vedevo al microscopio elettronico, li ho analizzati con un sistema che si chiama EDS, che ha un margine di errore dello 0%, quindi ho potuto fare le analisi chimiche di questa roba e posso dire in scienza e coscienza, come dicono i medici, che poi la scienza e la coscienza spesso non sanno manco dove sta, ma posso dire che erano dei frammenti inorganici di metalli pesanti. Ora, questi metalli pesanti non possono essere iniettati, soprattutto sotto forma di frammenti di particelle in un bambino o in un adulto, perché questa roba è potentemente cancerogena. Cosa che io ho scoperto insieme con mia moglie, che è più brava di me, l'ho scoperta vent'anni fa, l'Organizzazione Mondiale della Sanità l'ha scoperta nell'ottobre del 2013, però con la tradotta degli alpini, cioè pianino pianino, sono arrivati anche loro. Quindi questa roba è cancerogena e io non mi posso permettere di iniettarla. Dentro c'è, non si discute, non posso iniettarla. L'unico vaccino che abbiamo trovato pulito è stato l'unico vaccino veterinario che abbiamo analizzato, si chiama Feligen, è un vaccino trivalente per i gatti. Allora o noi diventiamo tutti gatti, il gatto e la volta, cose così, oppure, oppure ci eh, rassegniamo a farci delle iniezioni con dei vaccini sporchi. Quando io dico queste cose, queste cose dovrebbero essere prese con estrema serietà, estrema, e invece così non è, così non è perché addirittura, come è successo ieri sera, questa, questo bizzarro personaggio che era la professoressa Esposito, ha strepitato ma non ha risposto alla domanda, ma perché? Perché era ovvio, non avrebbe saputo che diavolo dire perché lei di patologie da particelle, da polveri, non ne sa un accidente. Purtroppo io e mia moglie abbiamo scoperto queste, queste patologie molti anni fa, ci abbiamo scritto articoli, ci abbiamo scritto libri, l'ultimo dei quali ce l'ha pubblicato Elsevier, che è il più grande editore scientifico del mondo, l'abbiamo pubblicato a New York, perché in Italia queste cose meglio che non si sappiano, e in cui in questo libro abbiamo messo anche quello che era lo stato dell'arte allora. Quando abbiamo pubblicato il libro, l'abbiamo pubblicato a luglio, ma è, stato, ma è stato scritto, è stato finito ad aprile, quello che era lo stato dell'arte di aprile 2015. Vaccini inquinati, eccetera. Quindi, chi vuole, si va a comprare il libro di nanotossicologia che, che noi abbiamo pubblicato a New York, se lo legge. L'abbiamo scritto in inglese perché in italiano avrebbe, avuto, se avrebbe venduto se no quattro copie. Eh, e là, chiunque lo vuole comprare, se lo compra e se lo legge. Okay. Ne avevamo già scritto un altro in passato che curiosamente eh, lo avevamo pubblicato in una casa editrice che sta a Singapore, a Londra e a New York, e ehm, è stato comperato da tutte le più grandi università italiane eh, del mondo, tranne da quelle italiani, che ovviamente non stanno fra le grandi università del mondo. Purtroppo noi abbiamo delle pessime università in Italia, veramente pessime. In peggioramento, quindi anche la tendenza non è particolarmente, particolarmente piacevole, particolarmente ricca di futuro per i ragazzi che vanno oggi all'università, se c'è qualche ragazzo che mi ascolta vada a studiare in America, in Inghilterra, in Francia, in Germania, in Bulgaria, la Bulgaria è davanti a noi nelle classifiche delle dell'università. Noi abbiamo denunciato questo fatto, il fatto che ci siano polvere dentro ai vaccini, l'abbiamo denunciato ai NAS, cioè ai carabinieri, due volte, una volta a Roma nell'ottobre del 2011 e una volta sono venuti i NAS da noi in laboratorio a Modena un paio d'anni dopo e eh, tutto insabbiato, non è, fi è finito tutto in nulla. L'Istituto Superiore di Sanità eh, ha avuto in mano la nostra documentazione e ha detto che le nostre analisi non valgono niente, cioè che quella roba probabilmente non c'è dentro, forse ce l'abbiamo messa noi dentro al, ai vaccini, forse, dico io, perché trattandoci come dei, dei, dei poverini. Allora il nostro laboratorio è uno dei 100 laboratori di punta della comunità europea, questo non lo dico io, lo dice la Commissione europea, in Europa ci sono 28 nazioni, dividiamo 100 per 28, vediamo che ci sono meno di 3 laboratori per ogni paese, il nostro è uno di quelli, non lo dico io, l'ha pubblicato la Commissione europea, quindi quando mi dicono, come mi disse ieri la professoressa non mi ricordo, Esposito, mi disse che il nostro era il laboratorietto sotto casa, il nostro è uno dei maggiori laboratori in tutta la comunità europea, quindi anche lì ci ha fatto veramente una figuraccia. Ora, eh, io insisto che non si può vaccinare gente con dei vaccini sporchi, allora insisto che bisogna pulire i vaccini, se si riesce a a produrre il feligen per i gatti pulito, perché non devo pulire, ripulire quelli per uso umano? Ecco, questa è una domanda che io mi pongo, però nessuno, nessuno mi risponde. Così come io, è eh già quatrini quattrini, quattrini, ma quatrini quatrini perché a questo punto c'è una dietrologia, che io non sposo, però esiste, che dice che eh, Dentro i vaccini per uso umano si mettono delle sostanze patogene, cioè che inducono malattie, e si mettono apposta per poi poter lucrare sulla malattia di chi ha subito la vaccinazione. Eh, dieci minuti prima che noi facessimo questo collegamento avevo una persona di Piacenza che ha 33 anni e fa l'orologiaio, l'ho avuta al telefono fino a un minuto prima che io mi, mi collegassi con questa, con questa TV. Eh, e lui mi diceva che a 33 anni gli hanno obbligato a fare il vaccino contro il morbillo perché sua sorella, che ha 5 anni di meno, ha avuto il morbillo, lui da allora sta malissimo. Sta male. Vabbè, sarà. Io continuo a ricevere mail, telefonate, visite da persone che stanno male dopo la vaccinazione e da persone che mi dicono che il loro figlio è diventato autistico, che è una malattia terribile l'autismo, però viene negata, anche ieri sera la professoressa Esposito si è permessa di dire che eh, è una leggenda metropolitana che addirittura sui bugiardini dei, eh, dei vaccini ci sia scritto che, che eh, l'autismo è uno degli effetti collaterali, così come le malattie eh, le malattie neurologiche. Allora, io vorrei leggere, adesso lo cerco e lo trovo, portano l'autismo tra eh, i possibili danni collaterali di un vaccino. Ora io mi ritrovo nel 2011, cioè non nel Medioevo, il bugiardino del vaccino Tripedia DTAP, che è un un'antidifterite, Tetano e pertosse, prodotto dalla Sanofi Pasteur, scrive: io lo leggo in italiano, non in inglese: le reazioni avverse riportate durante l'uso post-approvazione del vaccino Tripedia includono porpora trombocitopenica idiopatica, morte improvvisa dell'attante. Non è cioè, che stiamo parlando, dice vabbè, gli viene prurito sotto il piede: morte improvvisa dell'attante, reazione anafilattica, si muore, infiammazione del tessuto connettivo, una malattia terribile, autismo, autismo, eh, dicono loro, convulsioni, convulsioni da grande male, cioè l'epilessia, cioè fa venire l'epilessia, può, può, eh, encefalopatia, cioè fa tanto male il cervellino, eh, ipotonia neuropatia, cioè i nervi che si ammalano, sonnolenza e apnea, apnea vuol dire che uno non respira più, si smette di respirare, poi sta lì, poi vede quando è viola, dice forza, forza, forza fiorentina, eh, vabbè. comunque questo è uno dei vaccini in cui c'è scritto che l'autismo è una malattia che è possibile da, da vaccino, negata. Da questa ineffabile professoressa Esposito, perché non sa di che cosa parla, quella non ha mai letto un bugiardino, quella si limita a infilare l'ago dentro la carne di questi malcapitati bambini, e per lei quella è scienza. Vabbè, ognuno si accontenta con un po'. Ma ci sono degli altri problemi. Ci sono degli altri problemi. Per esempio, si fanno delle vaccinazioni esavalenti, cioè per sei malattie. Che sono illegali, non si possono fare per sei malattie. Si devono fare per quattro, si, devono, si, si fanno per quattro. Due sono state aggiunte illegalmente. però diciamo si fanno queste vaccinazioni anche perché senza quei due vaccini non esiste il, il, il prodotto farmaceutico, quindi uno è obbligato a farli a fare quei due vaccini illegali, illegittimi perlomeno, non illegali, ma illegittimi. Bene, quali sono? l'epatite Epatite gli... B e tetano. Sì, sì. Lo dica sì, lei perché <ride> vale di più. Sono, la, eh, sono il, il uh, no, aspetti, sono il tetano e l'epatite B. Siamo sicuri. Sì, sì, sì. Allora, i vaccini che vengono fatti abusivamente sono l'epatite B e il tetano, allora, un bambino di due o tre mesi perché a quell'età si fanno quelle vaccinazioni, ha un sistema immunitario immaturo. Questo lo sanno tutti i, i, i medici che danno l'esame di immunologia all'università, poi se lo dimenticano. Però fino ai due anni, due anni e mezzo o anche più, di più, il bambino non ha un sistema immunitario maturo. Quindi quel vaccino non serve a nulla. È chiaro però, e tutti i medici questo lo devono sapere, che non esiste nessun farmaco senza effetti collaterali, non ci sono. Quindi se io mi inoculo un farmaco che non serve a niente perché nel bambino non può avere effetto, il bambino di quell'età non può avere effetto, eh, io ho solo gli effetti collaterali possibili, ma non ho effetti benefici. Allora uno, si chiede perché si fanno le vaccinazioni in età così precoce, la risposta è ovvia, perché poi devo fare tanti richiami e perché faccio i richiami? Perché la prima vaccinazione non è servita a niente, la seconda non è servita a niente, la terza non è servita a niente, forse la quarta comincia a servire a qualcosa, comincia, però intanto gli ho fatto quattro vaccinazioni, quindi mi sono messo in tasco un bel po' di quattrini, perché non è che è un paziente solo, sono milioni di bambini, a livello mondiale sono centinaia di milioni di bambini, quindi sono tanti soldi, tanti tanti soldi e si fa un giochetto di questo genere. Quindi questi bambini sono soggetti a effetti collaterali possibili, tra cui l'autismo, però non hanno effetti positivi. Eh, io ho parlato con tanti genitori di bambini autistici, tutti, invariabilmente tutti, mi hanno raccontato la stessa storia. Bambino sano, vivace, perfetto che rispondeva agli stimoli normalmente, si fa la vaccinazione, tempo qualche ora, attenzione, qualche ora, e il bambino cambia di 180 gradi, cioè non è più lui non risponde più agli stimoli, è letargico, è una specie di vegetale che più o meno si muove. Io ho parlato non soltanto con genitori che hanno avuto dei figli autistici in seguito alla vaccinazione, ma anche genitori che hanno avuto bambini con altri effetti neurologici. Per esempio, parlavo un tempo fa in Sardegna con dei genitori che hanno avuto una figlia che io ho conosciuto, che è diventata sordomuta, perché dopo la vaccinazione non è, più, è, è diventata sorda. Quindi avendo due anni, non avendo più sentito parlare, è, lei ha dimenticato come si parla. Quindi è sordomuta a seguito di un vaccino. Ora negare queste cose è antiscientifico, ma è anche delinquenziale. Bisogna essere dei delinquenti a negare queste cose. Allora, uno mi potrà dire sono fatti rari e io ci posso anche stare, sono fatti rari, non più di tanto, ma diciamo che sono fatti rari, però negare che esistano non mi sembra corretto, diciamo ci sono, stiamoci attenti, come facciamo a evitare queste cose? Beh, Intanto cominciamo a pulire i vaccini, cominciamo a non iniettare dei pesti di piombo, dei pezzi di acciaio, se questi pezzi di piombe di acciaio finiscono al cervello e ci finiscono, perché io pezzi di particelle nel cervello li ho fotografati, perché c'è un, un, un americano di origine tedesca che si chiama Gunther Oberdorster che ha seguito tutto eh, il percorso di queste particelle fino al cervello scoprendo una cosa incredibile, cioè che queste particelle possono addirittura viaggiare lungo le vie nervose, non soltanto lungo i vasi sanguigni, ma lungo le vie nervose. Quindi una cosa incredibile, cosa che poi noi avevamo già visto in passato con dei casi di SLA. Eh, comunque, a parte questo, non si possono negare queste cose. Non si può continuare a iniettare dei vaccini con delle polveri dentro, delle polveri metalliche. Se io mando una polvere metallica nel cervello, questo cervello è un, io adesso semplifico molto, ma non è poi lontano da, così, da essere così, è un groviglio di fili scoperti, di fili elettrici scoperti. Se io metto qualche cosa che mi manda in corto questi, questi fili, faccio dei guai mi sembra che sia una cosa di una semplicità assoluta, perché non vogliamo studiare queste cose? Allora, io ho proposto uno studio sull'autismo a, a, a una fondazione italiana che si chiama I Bambini delle Fate, questa è una fondazione molto ricca perché non so come riesce a raccattare quattrini da un sacco di industrie ditte privati, eccetera. Ma parliamo di milioni di euro. E le dà a chi fa degli studi sull'autismo. Allora io ho proposto uno studio per vedere se effettivamente i vaccini e l'autismo avessero qualche cosa a che fare reciprocamente. Ho parlato due volte al telefono con queste persone, con i, i, i due responsabili di questa, di questo, di questa fondazione. Poi ho mandato il testo con la descrizione della, della ricerca che io proponevo, non mi hanno neanche risposto. Perché questo? Perché hanno preferito sponsorizzare l'Istituto Superiore di Sanità, che non ha degli scienziati al suo interno, ma solo dei burocrati, che hanno proposto una, una ricerca che è ridicola, perché loro vogliono dicono di voler vedere se l'autismo eh, è ereditario, cosa che da almeno dieci anni si sa non essere vera, perché sono state già fatte delle, delle indagini, sono già state fatte ricerche a non finire pubblicate, eccetera, si è visto che non c'è nulla di ereditario. Tant'è vero che non esistono genitori autistici o persone che hanno il nonno autistico, non ci sono, non ci sono proprio. E questi vogliono, stanno dirottando i fondi per, metter, per per intanto per bloccare una ricerca importante e poi perché qualcuno camperà con questi, con questi fondi. Non sto dicendo che questi vanno nelle tasche private, per carità, però con i soldi si possono tenere in piedi certe istituzioni. Io sono molto buono. E quindi, quindi la nostra proposta di fare una ricerca su vaccino e, autisti, e, e autismo è stato ignorato. Ignorato dopo aver parlato due volte con queste persone, scritto, fatto, ignorato. non mi hanno nemmeno risposto. Perché questo? È perché anche queste associazioni che fingono di, di, di essere contro i vaccini, in realtà campano di questa situazione, perché ci sono medici che poi, che poi prescrivono diete strane, che poi prescrivono ginnastiche strane, che poi prescrivono eh, dei, dei, dei, che il bambino si sottoponga a particolari terapie fisiche o cose di questo genere e fanno un sacco di soldi. Quindi l'autismo che sta diventando una malattia comune sta diventando anche una, eh, una fonte di guadagno per dei medici che non, non sono particolarmente etici, che non hanno una morale particolarmente robusta. Questa, questa è, è la situazione ad oggi. Vogliamo affrontare anche il tema epatite nei bambini: a cosa serve e antitetano nei bambini? A cosa serve? E vogliamo S anche dire che l'epatite fu inserita grazie a delle mazzette? Sì. Uh, io non lo posso dire, perché non eh, c'è. Storia, però... storia, sono condannati anche. Sì, sì, partiamo. Uh, Un'altra delle cose curiose è il fatto di vaccinare dei bambini, dei neonati, su, contro l'epatite B. L'epatite B è quella da sangue. Mm, chi ha letto le cronache giudiziarie sa che sono girati i quattrini intorno a questa a questo inserimento, così come per esempio il tetano. Il tetano è una malattia che è praticamente scomparsa, tra l'altro il tetano ha una storia naturale molto interessante, comunque è una malattia molto che, che praticamente è quasi scomparsa, una malattia rarissima e eh, si vuole vaccinare, si vuole vaccinare per il tetano. Io ho una suocera che ha 92 anni e mezzo, un po' abbondanti, so fortissimo, proprio dal 1900, anno in cui in Inghilterra si sono cominciati a raccogliere i dati epidemiologici, eh, era in calo verticale. Non c'era il vaccino, semplicemente perché la gente era più pulita. Si faceva la piccola ferita, perché il tetano non viene da una grande ferita, viene dalle piccole ferite. Si faceva la piccola ferita e cominciava a lavarsi. Prima non lo faceva, dopo lo faceva. Cominciava a sputare sopra il, il, il, la ferita, il clostridium che è l'agente patogeno del, del tetano è molto debole, quindi basta un po' di sputo per ucciderlo, eh, quindi il, il, il, la patologia era in un calo verticale, poi quando siamo stati negli anni 20 questo calo ha cominciato a diminuire perché ormai eravamo vicini quasi al niente, e nel 1900, non ricordo se 1938 o 39, esce il vaccino antitetanico. Esce il vaccino antitetanico e diventa obbligatorio in Inghilterra, perché in Italia non si raccoglievano i dati, diventa obbligatorio per gli operai. E questi si praticano obbligatoriamente questa vaccinazione. Bene, dal momento esatto in cui si comincia a praticare la vaccinazione, il tetano ricomincia a salire. Perché questo? Per un motivo semplicissimo, perché il vaccino aveva un'attività molto scarsa, ma la gente illusa di essere protetta contro il tetano non prendeva più le precauzioni necessarie, quindi non metteva più i guanti quando faceva certi lavori in cui c'era la minaccia di ferirsi, non, mette, non si lavava più, non sputtava più sulla ferita, tanto era vaccinato, il tetano ricomincia a salire. Quindi e questa è una cosa di cui tenere molto conto. Un'altra cosa di cui tenere conto è l'illusione che è criminale che si dà ai soggetti. Cioè prendiamo la meningite. La meningite è una malattia che ha diverse cause. Una per esempio è il meningococco, cioè il, il batterio tipico della meningite. Il meningococco ha 5 ceppi A, B, C. W135 e Y, le A5. Poi ci sono le, le eh, malattie da funghi, cioè le meningiti da funghi, ci sono le meningiti da eh, virus, ci sono le meningiti da hemophilus influenzae. Il vaccino per il, il, la meningite è o contro il ceppo A o contro il ceppo B. Chi si fa la vaccinazione è scoperta per tutto il resto, è scoperto per assolutamente. Quindi io mi faccio la vaccinazione nel caso in cui funzionasse e non è detto, io sarei coperto verso un ceppo a tutti gli altri. Adesso per esempio è molto di moda il, il, il papilloma virus. Si è dato ad intendere che sia l'agente patogeno del cancro del collo dell'utero. E in parte è vero, in parte è vero, il papillomavirus ha 100 ceppi diversi, ne ha 100, non sono tutti cancerogeni, però ce n'è una parte di questi che sono cancerogeni. Il vaccino contro il papillomavirus è dichiarato attivo, e su questo io ho molti dubbi, ma è dichiarato attivo su due ceppi. Allora, la ragazzina, poi c'è da dire che il cancro del collo dell'utero può venire da tanti altri, tante altre cause, per esempio le particelle, le polveri di cui mi occupo io. Per esempio, i raggi, raggi X. Per esempio, chi lavora in ospedale in radiologia potrebbe avere questo problema. Vengono da un inquinamento da sostanze chimiche organiche. Può venire da, tante, da tanti eh, fattori diversi. La ragazzina che si vaccina con questo, questo farmaco, con questo vaccino, si illude di essere esente dalla malattia, si, si, si illude di essere immune. E allora che cosa fa? Quando è un pochino più grandicella, perché comincia a 12 anni a vaccinare, va a letto con chiunque, tanto la malattia a lei non viene, e invece si ammala lo stesso, si ammala lo st o può ammalarsi lo stesso, perché non è protetta. Il papillomavirus è una, una, un virus che è molto comune, tanto che la stragrande maggioranza, calcoliamo almeno il 95% delle donne in età fertile che ha o ha avuto rapporti sessuali cioè un'attività sessuale normale, ha contratto la malattia da papillomavirus. Nella stragrande maggioranza dei casi non se ne accorta perché è guarita da sola senza accorgersene. Quasi tutte le donne si sono ammalate di papillomavirus ma non se ne sono accorte. Se per caso, ed è molto raro, eh, si sviluppa un cancro, questo cancro è diagnosticabile con anni di anticipo. Basta fare un pap test ogni due anni e si vede benissimo. Nel caso estremo in cui bisogna operare, l'operazione si chiama conizzazione, è estremamente semplice ed, è, ed ha una riuscita nel 100% dei casi, perfetta. Quindi precocità assicurata, nel caso estremo intervento chirurgico semplice e sicuro. Quindi fare questa vaccinazione è controproducente, perché nella maggior parte dei casi io ho soltanto gli effetti collaterali e, ho, e do l'illusione a queste ragazze di essere protette, quando non è vero. Nella migliore delle ipotesi, sono protette contro due ceppi, due ceppi. Che cosa vogliamo dire? Quindi, qui è una questione di quattrini e basta. Purtroppo c'è un sacco di leggenda metropolitana che, che è stata, che è stata eh, innescata dalle case farmaceutiche. Oggi, purtroppo, io parlo da ricercatore. Le case farmaceutiche sono gli unici enti che abbiano quattrini per sponsorizzare la ricerca. Oggi la ricerca indipendente è ridotta a un 1 per mille delle ricerche. Quindi se io voglio fare ricerca, devo passare attraverso le case farmaceutiche. La casa farmaceutica mi dà i quattrini se io so essergli grato. Quindi devo scrivere quello che pare a loro. Oggi i libri di testo che si adoperano nell'università sono sponsorizzati dalle case farmaceutiche, altrimenti non vengono pubblicati. Tutte le riviste mediche sono sponsorizzate dalle case farmaceutiche, altrimenti non sopravvivono. Tutte le società mediche, e ce n'è un'infinità, la società per il mal di gola, la società per il mal di male alla tonsilla destra, quella l'altra che è per la tonsilla sinistra, sono tutte società che servono semplicemente per dare una carica a medici che farebbero anche il caposcale in un condominio pur di avere qualche, qualche carica, eh, vengono tutte sponsorizzate dalle case farmaceutiche, quindi è chiaro che questa gente non sputa nel piatto dove mangia, però la medicina va a farsi friggere, l'etica del medico, la deontologia del medico va a farsi friggere, oggi purtroppo i medici che vogliono fare i medici davvero e la medicina è, è fare il medico è, è, è il più, più onorevole, la più onorevole delle professioni, fare il medico onesto è diventato una rarità, non solo, ma chi fa il medico onesto viene preso a calci nel sedere, viene emarginato e è un paria, cioè qualcuno che è inavvicinabile. Eh, non ha diritto di parola, non ha diritto di pubblicazione. Perché non ha diritto di pubblicazione? Perché tutti, tutte le riviste farmaceutiche hanno dei, le riviste mediche, hanno dei, quelli che si chiamano referi, cioè un setaccio formato da altri medici, e questi fanno passare solo quello che fa comodo alla, a chi li sponsorizza. Quindi della rivista medica passa solo quello che è comodo o anche fasullo. Eh, oggi stanno uscendo delle, degli articoli molto interessanti, non su riviste mediche, che denunciano come la stragrande maggioranza di quello che viene pubblicato in medicina sia falso. Sia falso. Quindi stiamo molto attenti. Polio è vero che tutto merito del vaccino, questo calo della polio anzi che se non facciamo i vaccini torna oppure la solita propaganda terroristica? La polio milite è, un, è una malattia legata all'igiene, molto legata all'acqua, acqua sporca, acqua pulita, quindi mano a mano che l'igiene... Diventava comune, la poliomielite se ne andava. L'ultimo caso di poliomielite. Quindi dire che il vaccino c'entra è un po' tirato per i capelli. Può darsi che in qualche caso sia servito. Può darsi, mm, nessun, nessun problema. Oggi però siamo in una situazione molto particolare. L'ultimo caso di poliomielite in Italia è stato denunciato nel 1982. Un caso nel 1982, cioè 33 anni fa e poi mai più. Oggi noi continuiamo a vaccinare la poliomielite, cioè mettiamo a rischio il nostro il nostro soggetto, lo mettiamo a rischio perché come ho detto già 50 volte tutti i vaccini come tutti i farmaci hanno degli effetti collaterali, io proteggo Miro a proteggere il mio paziente da una malattia che non c'è più. Sarebbe come se io vaccinassi qualcuno contro la peste bubbonica, quella dei promessi sposi. Non c'è più, non c'è più. Eh, parliamo di difterite. Noi continuiamo a vaccinare per la difterite quando, fra il 1990 e il 2000, cioè in dieci anni. L'Italia ha avuto 5 casi di difterite, 5 in 10 anni e dal 2000 non abbiamo più un caso, cioè sono 15 anni che non abbiamo più un caso. Perché dobbiamo vaccinare per la difterite mettendo il nostro soggetto a rischio di effetti collaterali? Non ci sono motivi, il motivo è soltanto quello dei quattrini. Eh, per quanto riguarda invece il giuramento di Ippocrate che dovrebbe essere appunto <ride> fatto da tutti i medici e eh, se non ricordo male il primo dei giuramenti eh, è proprio quello che cita la, la frase di non nuocere al paziente. Sì, il giuramento di Ippocrate, il giuramento di Ippocrate è qualche cosa che è un, un giuramento che tutti coloro che abbracciano una professione sanitaria, quindi... Medici, farmacisti, infermieri prestano, ovviamente non si presta andando a leggere il giuramento passando la mano destra e dicendo lo giuro come nei figli di Perriesono, è, è qualcosa che si accetta quando si abbraccia questa professione. Il primo primo eh, articolo del giuramento di Ippocrate è il primum non nocere, che poi io sento sempre dire primum non nocere, ma nocere è della seconda coniugazione, quindi alla e lunga, primum non nocere. Vabbè, comunque, a parte ciò. Eh, cioè, prima cosa, io non devo nuocere al mio, al mio paziente. Cioè, paziente vuol dire in latino, viene dal latino, passior, patiris, passus pati, cioè soffrire. Io ho mi prendo nelle mani un sofferente, quindi io ho il dovere, perché l'ho scelto io questo dovere, non me l'ha detto Gesù, l'ho scelto io, eh, io ho il dovere di aiutare questa persona. Allora che cosa devo fare? Devo mettere sulla bilancia i benefici e i rischi. Io ricordo ancora nel 1968 io andai all'università, la prima lezione me la fece la preside di facoltà, una donna noiosissima, ma la prima lezione diceva, eh, nella prima lezione lei ci diceva ricordatevi che non esiste nessun farmaco senza effetti collaterali. Quando si somministra un farmaco a un paziente è dovere di chi lo somministra ed è dovere di chi conosce il farmaco e i medici purtroppo conoscono poco i farmaci perché sanno quello che, che raccontano i venditori di farmaci gli informatori farmaceutici che ovviamente fanno il loro mestiere allora è dovere del medico ed è dovere di chi conosce il farmaco, cioè del farmacista mettere sulla bilancia il farmaco vedere se pende dalla parte delle probabilità pro o dalle probabilità contro e decidere. Molto spesso pende dal contro. Quindi la mia preside di facoltà, 1968, diceva non giocate con le medicine. Non giocate con... E ci diceva anche quando un paziente va dal medico ed esce con una ricetta con 10 farmaci deve cambiare medico, perché non ha capito niente quel medico, perché dal, il, il farmaco il controfarmaco per gli effetti collaterali, il contro controfarmaco, così all'infinito, con i farmaci non si gioca, non si gioca e con i vaccini stanno giocando, stanno giocando per esempio nei militari, nei militari fanno delle cose demenziali, senza rendersi conto che un militare, un giovane è, è possibile che tante malattie le abbia già avute o che sia anche immune per i fatti propri, perché c'è gente che nasce immune da, da certe malattie, geneticamente immune, eppure lo vaccinano lo stesso. Allora, Tutte queste vaccinazioni fatte insieme portano a, un, a una diminuzione drastica delle difese immunitarie, quindi questi soldati poi rischiano di ammalarsi per esempio di cancro. Nel mio laboratorio, il laboratorietto eh, dietro casa, sotto casa, come diceva l'ineffabile professoressa Esposito, passano tutti i militari ammalati dell'osservatorio militare italiano. Tutti passano quelli ammalati da eh, quelli che vengono dall'ex Jugoslavia, dal, dall'Iraq, dall'Afghanistan, cioè dove si è andati in zone di guerra e questi si ammalano di polveri, però c'è cioè delle polveri che respirano perché un ragno impoverito. Quando scoppia, fa una temperatura di 3063 gradi, riduce tutta a polveri sottilissime, queste se le respirano, se le mangiano anche perché casca su frutta, verdura, cereali, questa roba, se le mangiano e quindi eh, questi, queste polveri entrano nell'organismo, sono corpi estranei che, che innescano un'infiammazione che alla lunga diventa un cancro. Comunque, questi militari che sono dei ragazzi scelti per vigore fisico vengono massacrati da questi bombardamenti di vaccini quindi si ammalano con estrema facilità cioè sono dei Rambo ridotti a dei poveri dei poveri zombie e questo è molto brutto questo è molto brutto se volete fare i vaccini ai militari no no no no i, i, i, vaccini, i vaccini vengono Vengono iniettati sotto cute normalmente, quindi non in un vaso sanguigno. però per poter avere effetto, devono entrare nel sangue perché sennò non avrebbero nessuna, nessun effetto. Quindi, nel giro di minuti o qualche ora al massimo, entrano nella circolazione sanguigna. Il virus normale, invece, non arriva nel sangue, no, sangue subito? No, non, perlomeno non ci dovrebbe arrivare. Non ci dovrebbe arrivare, però. Quindi fa un percorso dipende, di, di... Dipende, fare. anche perché poi ci, ci sono tante malattie. Oggi certo. poi si fanno le vaccinazioni per malattie più o meno inventate. Quindi... Certo. No, Ma eh, i famosi eccipienti che sono all'interno del vaccino, mercurio, eh, non alluminio, sono Non sono eccipienti. Formaldeide. Cioè, vogliamo parlare di queste tre sostanze. Fanno bene non al sono, paziente. Non sono eccipienti, sono dei conservanti. Cioè l'eccipiente è... Una sostanza che dà quello che si chiama in termini tecnici una forma farmaceutica. Per esempio, se io, prendo, eh, se io prendo un farmaco qualunque contro il diabete, me ne servono pochi milligrammi. Io pochi milligrammi non riuscirei a gestirli, allora li devo diluire dentro dell'altra sostanza per poi fare una pastiglia. Quest'altra sostanza che è soverchiante rispetto ai pochi milligrammi del farmaco è l'eccipiente. Quindi si adopera un po' di tutto del talco, si adopera del, del, della cellulosa, si adopera del biossido di titanio, si adopera, si adopera un po' di tutto. Nel vaccino si adopera, si adopera un veicolo, che è normalmente soluzione fisiologica, ma poi si mettono dei conservanti, per esempio la formaldeide, degli stabilizzanti, si mettono dei, dei, dei, dei farmaci che aumentano la reazione dell'organismo. Per esempio il mercurio, si mettono dei sali di mercurio, si mettono dei sali di alluminio che servono un po' per, per stabilizzare e conservare, molto per, perché sono dei pirogeni. Pirogeni vuol dire fanno venire la febbre. Allora se io ho la febbre reagisco meglio, cioè produco più anticorpi, reagisco meglio al vaccino. Allora, viene indotta artificialmente la febbre mettendo dentro questa roba. Ma questa roba è estremamente tossica, non fa solo venire la febbre. Alla lunga può far venire un cancro, alla breve può far venire l'autismo. Quindi si sta giocando con qualcosa di abbastanza pesante. Ma nel, nel vaccino ci sono delle colle, ci sono delle gelatine, ci sono dei globuli rossi sia umani sia animali, ci sono delle proteine sia umane sia animali. Questo non va bene. Io non posso farmi iniettare delle, delle, delle proteine di pollo, ma neanche quelle di, di, di, di mio cugino. Non posso, non si può, perché fanno male queste cose. Allora, quello che si sta facendo oggi è fabbricare dei vaccini che sono pessimi, pessimi, perché sono fatti, sono pieni di porcherie. Ma questo è perché il vaccino deve durare più a lungo nello scaffale della farmacia, o nel frigorifero della farmacia, e anche qui sul frigorifero ci sarebbe molto da dire, perché ci sono certi vaccini che devono essere tenuti a temperature intorno ai 2 gradi, che però quando vengono trasportati viaggiano a tutte le temperature possibili, i furgoncini non hanno certamente un controllo della temperatura. Quindi, vabbè, eh, quindi questi vaccini devono essere robusti, stabili, resistere agli shock termici, resistere al tempo, allora si mettono dentro delle porcherie che fanno bene al vaccino, ma fanno male al soggetto. Quindi eh, stiamo attenti, una volta i vaccini che c'erano una volta, a parte che erano molti, molti meno e a parte qualche rara eccezione come per esempio il vaccino per la poliomielite che ha dato certi guai, eh, i vaccini di una volta erano molto più sicuri di quelli di adesso perché non c'erano tutte queste porcherie dentro e oggi purtroppo il vaccino ha una cosmetica troppo spinta, e questo fa tanto male. Qual è la quantità che fa bene al paziente di mercurio? No, nessuna quantità fa bene, non esiste una quantità tollerabile di mercurio che il paziente può tollerare, non c'è proprio, non c'è, quindi è zero. Quello che noi possiamo tollerare di mercurio è zero. Quindi inoculare in un bambino una quantità sopra lo zero di mercurio equivale Deforia a andare contro pure. il primo giuramento di Ippocrate che c'eravamo prima proprio così, contro il giuramento di Ippocrate quindi un medico che fa una vaccinazione consapevole che dentro al vaccino c'è del mercurio è un criminale il eh, brutto, brutto è che non è consapevole non lo sa io sfido vorrei avere qua davanti 100 medici e chiedere a loro in tutta onestà quanti di loro abbiano mai letto il bugiardino che c'è nel vaccino. Non solo, ma c'è da dire un'altra cosa, che la legge prevede che quando una sostanza è sotto una determinata soglia, e qui varia da sostanza a sostanza, io possa non denunciarla fra i componenti. E allora ci sono dei vaccini che contengono delle quantità molto, molto grosse, che non sono denunciate, ma poi tutti i bugiardini contengono un avvertimento che è molto buffo, che è, dice che il medico deve accertarsi che il, il paziente non sia allergico o sensibile a uno dei componenti del vaccino, allora primo il medico non sa che cosa c'è nel vaccino perché tu non glielo scrivi, perché tu non glielo dici, quindi come fa il medico a saperlo? non lo sa, se anche volesse leggere il bugiardino legge soltanto una frazione di ciò che c'è nel, nel, nel vaccino non tutto perché tanta roba tu non me la dici per esempio gli inquinanti che ci sono le particelle di cui parlavo io non me le dici come se non esistessero però ci sono e come e poi dice che eh, questo, questo sogge il soggetto deve essere eh, controllato per vedere se ha l'effettiva necessità del vaccino cioè che non sia allergico o sensibile a quello che c'è dentro ma che, sia, che non sia già eh, immune a quella determinata malattia il che vorrebbe dire che ogni volta che io devo vaccinare qualcuno me lo tengo in ospedale due settimane prima di fare una vaccinazione allora se uno va nella sala d'aspetto del pediatra trova 20 bambini lì. Allora, primo, il pediatra non ha tempo. Secondo, come faccio io a sapere se il bambino, un bambino che ha due mesi è allergico a questo, questo, questo, questo, questo? Non è possibile, a due mesi non ha avuto la possibilità di incontrarsi, di incrociarsi con queste cose. Quindi, invece di tenerlo 15 giorni, lo tengo un anno in osservazione, prima di fargli il vaccino. Ogni bambino un anno di osservazione, quindi sarebbe impossibile. Allora cominciate a pulire i vaccini, cominciate a vaccinare con i vaccini necessari, perché è vero, un vaccino non ha il 100% di attività, è inutile illudere la gente, però un po' di attività statisticamente ce l'ha, anche un 70-80% di attività ce l'ha statisticamente, quindi meglio una protezione al 70%, all'80% che niente. Facciamolo, però mi devi dare un vaccino che sia veramente sicuro, non le porcherie che ci sono oggi, perché altrimenti io rischio molto di più di quello che rischierei se non facessi il vaccino. Eh, bisogna mettere sulla bilancia della mia preside di facoltà, che adesso sarà morta da chissà quanti anni, era vecchia al 68, quindi figurarsi. Ci starà ascoltando sicuramente allora. Dal paradiso, sì. Visto che arriviamo ovunque con le trasmissioni <ride> elettromagnetiche. <ride> Va bene, direi che a questo punto abbiamo eh, valutato bene tutti gli argomenti che avevamo Genereci. da dire e niente ringrazio il dottor Montanari per la sua disponibilità e tutti i nostri ascoltatori faranno uguale un consiglio che possiamo dare quindi alle famiglie è di informarsi bene su quello che c'è dentro al vaccino che dovranno fare al proprio bambino perché se c'è dentro del mercurio quanto meno è sconsigliabile farlo fino al momento in cui il bambino non avrà la possibilità di espellere tramite il fegato sviluppato le quantità di mercurio inoculate quindi fino ai due anni e mezzo, tre anni il bambino non ha il fegato sviluppato cosa possiamo dire a riguardo? è vera questa affermazione? quindi aspettare fino a una certa età di maturità del bambino? Eh sì è vero però il... purtroppo il mercurio è velenoso anche a 40 anni quindi, ma poi il problema non è soltanto il mercurio, il problema sono i sali d'alluminio, i problemi sono le proteine che mettono dentro, sono i globuli rossi, sono tutte le aggiunte che mettono e purtroppo gli inquinanti di cui noi non sappiamo niente, non sappiamo da dove vengano, non sappiamo perché ci sono, ci sono, ci sono e basta. Io do sempre a tutti un consiglio, io non dico mai vaccinati o non vaccinarti perché non è non ci sta, ognuno deve scegliere per i fatti propri. Però io dico sempre a tutti: do a tutti un consiglio: andate dal medico o da chi vi, vi vaccina, che spesso è un infermiere, che, andate all'USL, andate dove vi pare, fatevi firmare una dichiarazione in cui chi vi vaccina si prende tutte le responsabilità civili e penali legate a quella vaccinazione. Civili e penali, civili vuol dire di quattrini, penali vuol dire. Di vita o di morte o di salute. Fatevela firmare. Non lo fare... Allora, io sono convinto che se si facesse, tutti facessero una cosa di questo genere, la, le vaccinazioni cadrebbero a zero perché nessun medico si impegnerebbe mai in una cosa di questo genere. Nessuno. Perché purtroppo i vaccini non sono sicuri. Va bene, direi che questa può essere un'ottima conclusione dell'intervista. <ride> Va bene. A questo punto io la, la mia esperienza l'ho fatta da genitore, avendo appunto avuto un bambino, ho in qualche modo dovuto affrontare questa tematica dei vaccini e mi sono trovato nella condizione di dover scegliere. Quindi mi sono posto a varie domande, ho visto cosa c'era dentro e anche io sono rimasto sconvolto nell'immaginare di dover comunque arrecare un potenziale rischio a mio figlio. Quando una persona nasce sana... Non vedo perché si debba vaccinare, nel senso che non ha nessun, nessun senso vaccinare una persona sana. Quindi sono d'accordo e favorevole ai vaccini magari per persone che nascono con problematiche, quindi sono magari soggetti più a rischio. Ma se un bambino nasce sano, boh, lasciamo fare alla natura. Altrimenti cosa creiamo? Una, una razza di umani incapace di difendersi con un sistema immunitario depresso? che poi geneticamente trasmette questa immunodepressione nel futuro agli altri? Cos'è il, il problema, paradiso delle il case problema, farmaceutiche? Qual è, qual è il problema? Qual è il problema? Di vaccinare soltanto le persone che ne hanno bisogno? Qual è il problema? Chi lo il sceglie? Il problema è che le azioni delle ditte farmaceutiche andrebbero molto giù. Alla borsa di New York, le azioni delle, delle ditte farmaceutiche per l'anno prossimo si passa al 5% e poi al 10%, al 20%, al 30%, al 40%. Come ah. facciamo? Eh, questo è un problemino. Eh? Beh, è un, problema <ride> eh sì, è un problema per loro. Eh sì, un problema per loro. Quindi a questo punto stiamo praticamente constatando che prima vengono i soldi e poi la salute. Certo, certo. Io una delle cose che non ho potuto dire ieri in trasmissione è stato quello che ha detto Bill Posey. Non so se sappia chi è Bill Posey. Posey è un deputato americano. Deputato del Partito Repubblicano Americano, il quale ha detto: e lo si trova su internet, lui che dice e ha scritto, che lui aveva lui insieme a un'altra un persona, un certo Thompson, medico, avevano raccolto eh, tutte le prove del, delle connessioni fra autismo e vaccini. Per anni l'avevano fatto. E questo era, eh, c'erano tutte prove mediche, scientifiche e non. Mi pare che ho sentito dire che mio cugino mi ha detto che. Prove scientifiche. A un certo punto, lui racconta, arriva un ente che si chiama CDC, CDC, che è un ente americano sul controllo delle malattie, e arrivano con un bidone, lui lo racconta, con un bidone, riempiono il bidone di tutta la documentazione e distruggono tutto. Allora, uno mi deve spiegare perché se non c'è correlazione fra vaccino e autismo, un ente deve prendersi la briga, un ente statale, pubblico, deve prendersi la briga di fare una cosa di questo genere, di distruggere le prove. Se non sono vere, tu le sbugiardi immediatamente, ma se sono vere, le distruggi. Siamo praticamente tornati al Medioevo dove il Vaticano bruciava la gente sul ruolo. Certo, certo, però mentre una volta il, il, si bruciavano per motivi più o meno, più o meno religiosi, oggi si bruciano, si, si, si bruciano solo per quattrini e basta. Beh, non c'è neanche niente. la nobiltà di pensare, è per, lo facciamo per Gesù, no, neanche quello. Ma Penso che comunque anche all'epoca si trattasse solo di cose economiche, di potere. Sì, economico economiche e di potere.